questa mattina ci ha visitato con la sua presenza si poteva sentire si poteva toccare e la sua volontà per noi è che lui ci possa toccare una volta nuova una volta in più questa mattina il Signore ci sta dicendo che abbiamo tutti bisogno di un secondo tocco di un altro tocco Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, che Dio passi di nuovo nella nostra vita e che continui la sua opera. Geremia, capitolo 18, dal versi 2 al 6. Geremia, capitolo 18, dal verso 2 al verso 6. alzati e scendi alla casa del vasaio e là ti farò dire le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota. Ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così cominciando da capo egli fece con essa un altro vaso come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo O casa di Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio, dice l'Eterno? Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani. O casa di Israele. Amen perché abbiamo, passato, abbiamo letto questo verso questa mattina? Perché Dio sta parlando al suo popolo e sta dicendo che c'è un lavoro, c'è un processo che sta facendo nella nostra vita e questo lavoro non si deve interrompere, ma deve continuare. Il lavoro che Dio fa con noi non è una volta sola e per sempre, ma inizia nel giorno in cui noi crediamo in Lui, nel giorno in cui noi lo accettiamo, nel giorno in cui noi ci battezziamo e continua man mano fino a che Lui non realizzerà quello che Lui ha progettato per le nostre vite. Amen. Per questo Dio prende Geremia e lo porta nel negozio del vasaio, e dice guarda come il vasaio lavora il vaso. E forse questa mattina tu stai pensando che il lavoro con Dio si è guastato nella tua vita, che forse ci sono stati dei peccati, dei problemi, degli intoppi, dei blocchi che hanno guastato l'opera di Dio appena lo Spirito Santo questa mattina dice io voglio cominciare di nuovo a lavorare nella tua vita il processo di lavorazione del vaso di ceramica non è molto facile Sapete, mi sono andato a studiare come si fa un vaso, non come si fanno oggi che ci sono ovviamente i macchinari e si fa tutto a livello moderno ma come si faceva a quel tempo ebbene il vaso subisce diversi processi di lavorazione la prima cosa che si fa si seleziona e si prepara l'argilla Vedete, non tutti i tipi di argilla sono buoni per fare un tipo di vaso ma in realtà esistono tre tipi di argilla per fare tre tipi di vaso perché ci sono alcuni vasi che devono resistere al calore altri vasi che devono resistere all'umidità agli sbalzi di temperatura quindi in base al tipo di vaso che il vasaio vuole creare inizia a selezionare un tipo di argilla e questo è quello che Dio ha fatto con noi lo diceva prima Mila, diceva non siamo noi che abbiamo scelto Dio, ma è Dio che ha scelto noi E ci ha costituiti per andare e per portare molto frutto. E il frutto che lui vuole che noi portiamo è molto specifico. Lui non ti ha scelto per rimanere un'argilla senza una forma e senza uno scopo, ma il piano di Dio è che lui ti ha scelto per darti uno scopo, per darti una forma, per plasmarti. Quindi la prima cosa che si fa si seleziona il tipo di argilla e si prepara. Perché si prepara? Perché l'argilla così com'è non può essere utilizzata, deve venire preparata. E quindi la prima opera che, che si fa, che la, il vasaio fa, è pulire l'argilla dalle impurità e dai sassolini più grandi. Quindi prende questa argilla e la inizia a passare al setaccio, inizia a togliere tutte le cose che non sono argilla là dentro. E io penso che se l'argilla potesse parlare quando il vasaio fa questo lavoro non direbbe che è bello direbbe ah mi sta togliendo un pezzo da dentro ah mi sta facendo male perché mi sta togliendo questa cosa che mi appartiene. e questa è l'opera che Dio fa nella tua vita inizia a togliere tutte quelle parti tutti quei pezzi che non piacciono a Dio e ti fa male ti fa male rinunciare a te stesso morire a te stesso ti fa male la Bibbia dice che Gesù disse, non chi dice Signore, Signore, fa la volontà di Dio. Ebbene, ma chi la fa? E quindi inizia un lavoro, ti fa, ti fa vedere qual è il peccato. E lo inizia a togliere. Inizia a togliere tutte quelle pietre grandi, quei massi che sono nel nostro cuore, quelle ferite che ci sono dentro, lo inizia a lavorare, inizia a prepararci. E lì dobbiamo essere pronti a farci lavorare bene sapete uno dei problemi che abbiamo come vedente è l'utilizzo veniamo in chiesa, ci sediamo, ascoltiamo la parola e lunedì qualcuno ci domanda, ma domenica cosa ha predicato il pastore? non mi ricordo non mi è mai capitato perché non ci ricordiamo? perché ascoltiamo ma non mettiamo in pratica Giacomo dice che quelli che ascoltano la Bibbia e non la mettono in pratica sono come delle persone che si guardano in uno specchio poi se ne vanno e si dimenticano com'era. Ma noi non vogliamo essere così. Noi vogliamo che Cristo possa plasmare la nostra vita. E se deve togliere delle cose che la nostra vita non piacciono a Lui, te lo faccia. pure se ci fa male. Perché lo scopo per il quale Lui ci ha chiamati è per portare frutto. Non per essere seduti in una chiesa, per riscaldare una sede, ma è per portare frutto per il regno di Dio. E allora quest'opera far male l'argilla, se potesse parlare, ah, e quanti gridi No, io la voglio questa pietra, io lo voglio questo peccato. Ma Dio toglie queste cose dal cielo e lo ti permette di permettere alla sua opera di andare avanti. Però non finisce qua. Quando l'argilla finalmente è pronta, allora inizia la lavorazione. Avete mai visto il film Costi? Che lo mette su quella ruota, la ruota gira. E Il vasaio gli inizia a dare la forma. Vaso. Immaginate di essere sulla ruota e di girare. Se io stare su Tacatana. Che mi succede quando gira? Dopo cinque minuti. Gli inizia a girare la testa. E così è l'opera di Dio. Dio inizia a darci una forma. C'è cioè a modellarci come Lui ci vuole. Signore, non la mia, ma la Tua volontà si è fatta. Tu magari nella tua vita aspiri, non lo so, ad un posto di lavoro grande, ad andare negli Stati Uniti d'America, a fare queste cose, ma Dio ti inizia a dare la sua forma. Io ti voglio qui a parete e ti voglio per fare questa cosa. E sapete, dice questo passo che abbiamo letto di Geremia, che mentre il vasaio stava dando la forma, a un certo punto si guastò. E a un certo punto così siamo noi. Dio ci ha portato in una chiesa, a un certo punto diciamo no, non ci voglio andare più in chiesa. E ci quasi No, signore, non voglio sapere più niente. Non andrò più in chiesa. E iniziamo a tornare alle nostre vecchie abitudini. Torniamo alle nostre vecchie compagnie. Torniamo a bere, torniamo a, a drogarci, torniamo a fumare, torniamo a giocare con le macchinette. E il vaso si è. Però Dio, con una santa pazienza, ripiglia un'altra volta e ricomincia dobbiamo permettere a Dio allora. per darci la forma che Lui vuole. Signore non la mia ma la tua volontà deve essere a me e se tu dici Signore che io ho questo problema che devo perdonare, io perdonerò se tu dici che devo lasciare la sigaretta io lo farò se tu dici che devo lasciare il gioco, lo farò la forma è la tua forma però il lavoro non finisce più c'è un processo che si chiama essiccazione. Cioè l'argilla, quando ha ricevuto la forma, viene messa su una mensola, in un posto all'aria aperta, in un posto secco, e viene lasciato asciugato. Questa è la fase veramente molto stanca. Sono quelle fasi in cui tu pensi che Dio si è dimenticato di Dio. In cui tu, Dio non agisce più. Tu dici, ma come, signore, stavamo facendo tutto questo, adesso... No, che sta succedendo? Perché c'è questo tempo in cui non ti fai vedere? Perché c'è questo tempo in cui non ti fai sentire? Perché non mi stai parlando? Perché ti sta assiccando. Dio sta, per, sta vedendo se la forma che lui ti ha dato rimane così. Dio sta vedendo se le cose che lui ti ha insegnato tu sei disposto a portarle avanti per sempre. Se i vizi che ti sei tolto sei capace di rimanere senza quella sigaretta senza quell'alcol senza il gioco non è che Dio si è dimenticato di te ti sta seccando ti sta facendo maturare e quella è la parte in cui molti cristiani sbagliano ah Dio tu ti sei dimenticato di me tornerò al mio vecchio uomo tornerò alle cose che facevo prima tanto a cosa serve andare in chiesa a cosa serve servire il Signore e il vaso si guasta e il vasario con la santa pacienza prende di nuovo quel vaso e inizia di nuovo il sonno però se si supera l'essiccatura allora le cose iniziano a diventare molto più belle perché dopo l'essiccazione ci sta la cottura la cottura il vaso va nel fuoco dai 1000 ai 1500 gradi e là è proprio bellissima Vorrei vedere a voi nel fuoco a bruciare, e il fuoco rappresenta la prova. Le difficoltà che tu devi affrontare per fede, e lì sei nel fuoco a bruciare. E sembra che non hai consolazione, non hai aiuto da nessuna parte perché devi bruciare, perché quei, i residui sono stati tolti. Ma c'è ancora umidità, c'è ancora una parte che non è vaso dentro di te, e quella parte si deve bruciare. Quella forma che Dio ti ha dato, che adesso si è essiccata, deve diventare dura. E dopo la cottura si viene di nuovo messi a riposo. Il vaso viene preso e rimesso di nuovo sulla mezza. Poi all'improvviso viene tolto e viene, passa per un processo che si chiama decorazione e smaltatura. Cioè il vaso viene preso e inizia a diventare bello. Perché viene decorato, viene colorato. E viene smaltato. Sapete quella cosa lucida, quella patina lucida che c'è? sopra, che tu dici, wow, quanto è bello questo vaso. Tu vedi quel vaso e dici, cioè, adesso è bello perché è decorato. E questo rappresenta il momento in cui iniziano ad arrivare le cose belle di Dio, iniziano ad arrivare i doni, iniziano ad arrivare i ministeri, iniziano ad arrivare le cose preziose, le risposte alle preghiere che tu fai per tanti anni. E allora le cose iniziano ad essere belle. Però quando tu vedi il vaso non pensi che ha attraversato tutto questo. Però sai, quando viene decorato e viene smaltato, non finisce qua. Deve passare una seconda volta per il fine. Perché la smaltatura, lo smalto si deve attaccare sopra il vaso. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché anche noi come il vaso passiamo attraverso diversi processi. della mare e molte volte Dio con una santa pazienza deve ricominciare da capo con noi non dobbiamo più perdere tempo, non possiamo permettere a Dio di perdere tempo con noi dobbiamo dire, Signore io sto qua togli tutto quello che veramente ancora non ti piace nella mia vita, fai di nuovo questo vaso, toccami una seconda volta forse hai fatto degli errori nella tua vita passata, ma questa mattina Dio ti sta dicendo, io voglio iniziare di nuovo il mio lavoro con te voglio iniziare di nuovo il percorso dove mi sono fermato, dove si è interrotto io voglio cominciare di nuovo il lavoro di Dio è graduale. così lo faceva anche Gesù con i suoi discepoli Dio disse, Gesù disse che re, i misteri del regno di Dio erano solo per i discepoli e solo per loro erano da comprendere quindi Gesù spiegava tutto alle folle però poi ne aveva 70 che lo seguivano. Poi ne aveva 12 che erano i suoi 12 discepoli. In mezzo a 12 c'erano i 3-3, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quando andava da qualche parte, dove un po' più particolare, si portava solo Pietro, Giacomo e Giovanni. Però nessuno è stato come Giovanni, Perché Giovanni è stato l'unico che ha appoggiato il suo orecchio sul cuore di Gesù e ha sentito Giovanni 16, dal verso 12 al verso 13. Gesù disse questa cosa ai discepoli. Ho molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Ma quando verrà lui lo Spirito di verità, cioè lo Spirito Santo, lui vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Amen. Lo Spirito Santo sta continuando il lavoro di discepolato che aveva fatto Gesù con i discepoli. Lo Spirito Santo ti rivelerà sempre di più della parola di Dio, andrà sempre più in profondità riveleranno di cose nascoste. È un processo di lavoro con Dio che non è finito, è appena iniziato e che non finirà mai perché quando tu hai lo Spirito Santo, lo Spirito Santo inizierà a lavorare nella tua vita e lo farà praticamente attraverso i ministri, attraverso la, quando viene in chiesa lo farà attraverso le esperienze della tua vita lo farà con un bambino che a un certo punto ti dice una cosa e tu ti ricordi di un passo della parola e lì Dio sta lavorando lo farà attraverso la telefonata di un fratello lo farà in tante maniere ma lo farà perché lo Spirito Santo è vivo e vuole continuare a lavorare la tua vita dobbiamo solo essere pronti ad ascoltare quando lo Spirito parla. ieri sera abbiamo visto quel film che dice conversazioni con Dio Dico Dio parlava con quell'uomo con le situazioni negative che gli succedevano. E io vi dicevo quando stavo facendo la pizza: Dio molte volte fa così. Se Dio chiude i rubinetti della tua vita è perché gli sta dicendo che ci sono delle cose che non vanno, allora dobbiamo comprendere come lo Spirito Santo ci parla, come Dio opera. Però arriva un momento chiave. arriva un momento di svolta. E questo momento è il momento di un secondo tocco. Il momento in cui lo Spirito Santo ci deve toccare di nuovo è il momento in cui lo Spirito Santo deve passare un'altra volta davanti alla nostra vita e ti deve toccare la stessa cosa è successa con Abramo Abramo lui stava davanti a Dio aveva ricevuto le promesse di Dio ma dovette arrivare il momento del secondo tocco un giorno Dio stesso si presentò a lui entrò nella sua tenda e disse Sara fra un anno avrà un figlio e Sara rideva. io non ho più le mestruazioni, non ho più le cose delle donne il mio marito ha più di 90 anni non funziona manco più come potrà mai essere che noi avremo un figlio eppure quella promessa che Dio ha fatto si è compita con questo secondo tocco vedete quando Dio passa per la seconda volta e ti tocca di nuovo è il momento in cui tutte le sue promesse iniziano a diventare realtà e noi abbiamo bisogno di questo secondo tocco. Perché l'opera di Dio deve essere completa. Matteo capitolo 8, 22 26. Ci parla del secondo tocco di Gesù con un cieco. Matteo, Marco, scusate. Marco capitolo 8, dal verso 22 al verso 26. Poi venne a Besaida e gli portarono un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. E dopo avergli sputato sugli occhi e impastategli le mani, gli domandò se vedesse qualche cosa. E quegli alzando gli occhi disse, vedo gli uomini camminare e mi sembrano degli alberi. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto. Ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Quest'uomo aveva bisogno di un secondo tocco. Gesù lo toccò la prima volta e iniziò a vedere qualcosa. Forse Gesù ti ha toccato la prima volta nella tua vita, tu sei venuto in chiesa, ti sei convertito, ma le cose non le vedi bene, non sono chiare, non riesci ancora ad avere le cose come dovrebbero essere. Ebbene hai bisogno di un secondo tocco, come questo c'è. Abbiamo bisogno di un secondo tocco quando abbiamo bisogno di maggiore intimità con lui. Gesù lo prese e se lo portò fuori. Lo portò fuori dal villaggio per stare da solo con lui. E sapete, noi abbiamo bisogno di un secondo tocco quando abbiamo bisogno di avere un'intimità maggiore con Dio. Gesù gli fece alzare gli occhi e guardare il cielo. Molte volte noi siamo così occupati delle cose che sono intorno a noi Così occupati dei problemi del lavoro, così occupati dei problemi della famiglia, che non abbiamo il tempo per stare da soli con Dio, Qualche settimana fa predicamo sul segreto di Daniele, vi ricordate? Il segreto di Daniele era che doveva, lui pregava tre volte al giorno, chiudeva la porta e aveva le finestre. Porta chiusa, finestra aperta. E non gli importava se le leggi erano contro di lui, se sarebbe morto. Lui stava lì e doveva avere il suo tempo di comunione personale con Dio. Noi invece molte volte ci stacchiamo da questo iniziamo a guardare a destra, a sinistra a fare tante cose c'è un problema invece di correre da Dio che ci può aiutare a risolvere il problema iniziamo a cercare noi la soluzione andrò dal mio amico politico oppure farò questo farò quell'altro e poi non succede niente. Ma come cerca prima il regno di Dio vai prima ai piedi del Signore Gesù disse, quando tu preghi, entra nella tua stanzetta, chiudi la porta e il padre che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Cerca Dio nel tuo segreto, la tua intimità personale con Dio cambierà la tua vita quotidiana. Abbiamo bisogno di un secondo tocco, perché Dio deve restaurare la nostra intimità con lui. Com'era la comunione quando ti sei convertito? La tua comunione con Dio. Ah, la Bibbia, tutti i giorni, ah, pregavo. Ah, volevo andare in chiesa per parlare con il pastore per farlo. E adesso, e adesso per andare in chiesa mi devono prendere a calci per farmi andare in chiesa. Mia mamma mi deve tirare da dentro a letto con i capelli. Non funziona così. Abbiamo bisogno di un secondo tocco. Abbiamo bisogno di un secondo tocco quando non riusciamo a vedere bene le cose intorno a noi. Quest'uomo iniziò a guardare e vedeva le persone come alberi. Non riusciva a vedere bene. Prima non vedeva nulla. Ma poi iniziò a vedere le cose strane. Poi vedo gli alberi che camminano, ma che cos'è? E così siamo noi. Dio inizia l'opera nella nostra vita, ma iniziamo a vedere le cose intorno a noi, ma non le vediamo chiaramente. Allora ecco, succedono delle cose, non le capiamo. Perché mi sta succedendo questo problema? Perché mi succede questa difficoltà? Vediamo le persone e le vediamo come alberi. Non come persone con cui possiamo parlare, relazionarci. Non vediamo le persone come persone che hanno bisogno di Gesù, che stanno andando all'inferno. ma le vediamo come alberi, persone che non hanno senso, non hanno significato, non ci importa niente della gente. Perché non stiamo vedendo con gli occhi. Ma quando riceviamo un secondo tocco, iniziamo a vedere le persone con gli occhi di Dio. E noi le vediamo come pecore senza pastore. Persone che hanno bisogno di Gesù. Persone che hanno bisogno che Dio faccia un'opera nella loro vita. Persone che stanno andando all'inferno non bisogno di chi quando abbiamo un secondo tocco allora iniziamo anche a capire il iniziamo a avere una visione più chiara capiamo da dove sto venendo e sto andando abbiamo bisogno di un secondo tocco quando il fuoco si è spento. la morte spirituale non avviene quando tu non vieni più in chiesa la morte spirituale è quando tu sei morto dentro quando sei diventato una persona religiosa, quando vieni in chiesa pensando che sei tutto uguale, senza aspettarti uno, quando non parli più agli altri, quando non preghi più per i malati quando non profetizzi più, sei morto. Dio ha bisogno di un secondo tocco. Dio ci ha mandati a fare discepoli, a testimoniare agli altri di Gesù. Abbiamo perso il primo amore, di che il quel primo amore che ci faceva parlare di Gesù a tutti quanti, appena li incontravamo, ti devo dire una cosa: ho incontrato il Signore, Vieni in chiesa, Gesù è buono, Gesù ti può guarire. Aspetta, se sei malato, preghiamo. Dove è stato il fuoco? Dove è stato il fuoco? Sapete, il fuoco non lo puoi trattenere, non lo puoi bloccare. A questo cieco, Gesù disse: Non entrare nel villaggio, non dirlo a nessuno. E Gesù spetta diceva a tante persone, non dirlo a nessuno. Questi che facevano? Lo dicevano a tutti quanti. Perché? Perché non lo puoi trattenere. Hai voglia e dici, non lo dirò, non ce la fai. Quando il fuoco è acceso dentro di te, tu devi parlare agli altri di Gesù. Devi dire Dio mi ha toccato, devi dire prima ero cieco, adesso ci vedo. Devi dire prima ero zoppo e adesso cammino. Devi dire prima ero all'inferno, però adesso sono salvato. Prima non avevo la pace, adesso ce l'ho non è qualcosa che puoi trattenere ma se il fuoco si spegne e allora sì è allora ti di di parlare di Gesù cosa penseranno i miei amici? cosa penseranno i miei vicini di casa? cosa penseranno i miei parenti? diranno che sono pazzi? diranno che mi hanno fatto il lavaggio del cervello? il fuoco si spegne. abbiamo bisogno del secondo topo. abbiamo bisogno di accendere il fuoco dello spirito Santo. Abbiamo bisogno di tornare al primo giorno. Abbiamo bisogno di vedere bene il cammino che stiamo facendo, di vedere bene la nostra direzione, di vedere bene le persone che ci sono intorno. E abbiamo bisogno di restaurare la nostra relazione personale con Gesù, la nostra intimità con Lui. Che succede quando ricevi un secondo tocco? Che la tua intimità viene restaurata, ricevi chiarezza nella mente, nella visione, e il fuoco di Dio viene ravvivato secondo Timoteo 1.6 secondo Timoteo 1.6 per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani Paolo lo diceva anche a Timoteo hai bisogno di ravvivare quello che è Dio che è in te e questa mattina noi di questo prendo. e questo c'è il dono Mentre lo adoriamo, mentre lo cerchiamo, ci vogliamo alzare all'impiede in questo momento, vogliamo fare un canto di adorazione, vogliamo cercarlo. Tutti quanti hanno bisogno di un secondo tocco da parte di Dio.